Esco fuori dallo scempio, risalgo dal mio tempio E l'ora del mio tempo, l'aspettavo già da tempo Con lo stesso, malessere interiore istanza in mentre passano le ore, fuori piove La mia mente chissà dove, mentre il mondo muore Tra le rovine, altre mine, le mie rime Il sottofondo del vinile, mentre scrivo e mi descrivo Come da bambino, mai, mai stato primo Ancora vedo, questi sciacalli che vorrebbero sbranarmi, iniziate a rispettarmi Sono sempre in para, per il licenziamento Di svegliarmi domani, di nuovo senza stipendio Scambia la mia vita, manco fosse una moneta Tutto il resto gira fra l'invidia del mio pianeta Assassini per un pezzo di pane, la fame infame Io resto fermo all'inferno, bloccarne nel catrano Non faccio guerra e vengo in pace, ma da una guerra interiore Faccio dischi mentre affogo nella commiserazione A volte tremo fra... Come da bambino, gli occhi tristi e mirintano Dentro lo sgabuzzino, ho paura di uscire Di non riuscirci, sollevare un peso enorme Potrei tradirvi, sono cresciuto da pecora In un branco di lupi Quando fiutano la paura, tra i brividi sessudi looking so I smile